Vorrei esprimere la nostra profonda indignazione per la disgustosa battuta del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che al Family Day dello scorso sabato, rispondendo ad un giornalista dell'Iene, ha esclamato: Ma questo è il Family Day, non l'handicappato Day. Maurizio! Ah! No, ci sono proprio tutti! Oh, ma sputato! Il Family Day! Non è l'handicappato Day!